Ragazzi sono veramente euforico eh, Oggi siamo su uh, League of Legends uh, Featuring Z89 Cosa? A proposito lui è.. And Andre Andr Andr Io sono Andre da Dotto ragazzi e siete benvenuti in questo video. Dovremmo iniziare la partita perché è tardi e poi non ho tempo. Io ti racconterò una storia. Avanti. C'era un mio amico, era Emo. Ah, bene. Sai cosa dicevo? Ehi, hey, hey, ehi Giorgio, si sì, chiama Giorgio. Quindi è questo ragazzo è Giorgio, che io assessionavo sempre che era proprio Emo, sempre quello basso, così, tipo... Sì. Io, ehi hey, Giorgio, ma tu sei Emo o sei... Shh, emo, scemo. Beh, possiamo chiudere il gameplay. Aspetta, fammi i item. Procrediti vuole bene, guarda. Che stai Basta, tanto. Questo è il gioco, così succede <ride> stupido. Stiamo vincendo. Sì. Ed eccolo qui che arriva con metà vita lui. Cocchiamolo. No. Vai, vai. Cocchiamolo, sì, va, va. sì, palla. Ok, la torre. ok vieni, vieni, attendendo, vieni, vieni, vieni, Eccolo ancora, taccala ancora, staccalo ancora, vedi, vedi. Perfetto, sono morto Madonna, ci sta affidando sta Axe, che cosa brutta. Che? Axe mi sta buttando. Che? Axe. Che? Quello rosso! Ah, con è lascia. Boy. è il boy. Mettila, ora attacchi troppo veloce, non riesco a far male Stai zitto. Alla fine non farmo anco io perché, alla fine c'è questi. i gripper. Alla fine, perché... fine i è. il gripper si sì, viene e li uccisioni. Oh, <ride> Sono più la di guidata. Ora ti, ti toccano i video perché ti guidano. Almeno ho detto ciccio gamer. <l> <gles> no Vitto, eh, che cos'è? roba? no, ha detto che tua madre può il lavoro sulla commissione. Gigi, come puoi dire una cosa? Vuce uh, lo Sven! ci sa, se lo faccio Oh no no no no no no no no, No scappa aspetta, eh, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, no, premita Eh, ecco qua, la ulti Attenzione, ecco qua Fatta gente, c'è, cioè, scappiamo Ah, porco schifo, oh no, non, non, non devo farlo Non dovevo farlo, non dovevo farlo Oh, <ride> una tripla ho fatto Ok, io che ho fatto, aspetta Sei morto Bene! Bene! La deriva dalla parola ala e dalla parola acre praticamente un'ala, un'ala di.. un'aletta di pollo che è cucinata male, quindi è un po' acre. Da qui l'ama della infatti ha, ha la forma di. Io ti ammazzo il cane. Io lo faccio per passione, mica per i soldi, io lo faccio solo per voi. <ride> ah, io sei ciccio che di di tutto. Non lo nominare! Oh no, cazzo! Ci levano il video. È colui che non deve essere nominato. Ma chi? chi? Voldemort. No, c'è una cosa che League of ha di buono rispetto a Dota: è il fatto che puoi bloccare la visuale sul personaggio. Farlo anche tu: come? Doppio click su Underlord, cioè sul tuo personaggio. L'icona che si muove Ok la mia vita è completa Aspetta aspetta aspetta Vieni vieni vieni corrigo Surprise a me. motherfucker ah. Surprise Wanda. motherfucker eh, morire, Surprise motherfucker Mi hanno bloccato eh, vabbè E eh, vabbè In realtà a me piace il machu Picchu uh, <ride> Fratti vuoi <ride> mettere un paio di mutande <ride> Sei lì nudo Da mezz'ora se ne si... <ride> Devi uscire la tua ragazza, vai! Non vuoi? Aspetta, ho preso il microfono, l'ho avvicinato un poco. Ok, secondo me a questo punto devo quittare e basta. Dai, no, ma non posso. cioè, Vorrei, ma non posso. Vorrei, ma mi danno la, la, la perda. Cioè, no. A questo punto preferisco arrivare tardi esca scatenare l'ira di tante persone che un cazzo oh, e viva svenna te la buciata è eh. stata proprio una bella idea fare il messone so. no non farlo sia un folle meno so c'è la maschera magam oh. surprise motherfucker bravo le arriva questo posso... Sven da dietro no? che fa il traditore? è un caino. ah caino i oh! okay. Shark? Eh? si sì. comunque cioè, puoi uscire da questa partita non ti danno l'abbandono si sì. ah è vero che bella cosa Uggi come il bastardo ti aiuterò no ma tanto abbandono quindi non mi interessa cioè proprio tranquillo non è che ah esatto. sì, sì. no no I no no si no no no no no c'è e finale. quindi è finito. Ma il gameplay è finito. Andate in pace. È durato mezz'ora la partita. però Andate in pace, Ma il, il, il gameplay speriamo che eh, durerà di sì. meno che io editerò. Non parlare mentre sto parlando io. Perché altrimenti poi devo passare altro editing. E... Eh, beh, ciao. Saluta. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Saluta. Aspetta, aspetta. Eh, eh, non voglio morire. Saluta. Ah, è va bene il culo. Devi dire, ah, devi dire ciao e basta. Ah, ok. Ciao.